Benditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della Gasmarine BV, un'azienda di Genova, leader nella commercializzazione di gas tecnici in bombola e siamo in compagnia del responsabile commerciale dell'azienda Alvaro Piccirilli. Alvaro, benvenuto. Grazie, grazie a voi. Allora spieghiamo intanto perché voi qui a Venditalia in questa edizione che certamente vede la rinascita di questo settore dopo quattro anni in cui è successo di tutto, lo sappiamo. Ma finalmente, finalmente, benvenuti, è un grande onore per noi partecipare sempre a Venditalia, è una manifestazione che seguiamo con molto interesse e a cui partecipiamo con molta, molta, molta attenzione. Intanto bello l'ambiente, bella la voglia di fare, bella la voglia di ripartire, bella la voglia di creare sempre opportunità e incontri che è l'elemento fondante di questi, di questi eventi. Noi qui presentiamo tante novità, tante novità eh, durante questi anni in assenza di Venditalia sono successe cose molto molto belle. Intanto la partnership con il gruppo Philips, noi imbomboliamo per Philips un particolare tipo di bombola da 425 grammi e imbomboliamo per Philips per tutta questa parte dell'emisfero quindi vuol dire che dalla nostra azienda esce il prodotto Philips ed inoltre sempre per il gruppo Philips per la divisione acqua per tutto il progetto acqua siamo i distributori esclusivi a livello Italia Altra... ma non finisce qui ma non finisce qui perché come detto abbiamo lavorato tanto e lacrimente, grazie anche a tutto il nostro staff e la nostra azienda che ogni giorno dà il 100% il 110% per raggiungere obiettivi importanti. Un traguardo raggiunto frutto di tanto lavoro e tanta professionalità è la certificazione ISO 22000 di tutto il nostro sistema produttivo di imbombolamento che è uno dei massimi gradi di certificazione per coloro che operano nel campo della produzione alimentare. Quindi per noi motivo di molto, molto orgoglio e di grande soddisfazione, il coronamento di tanti sacrifici e di tanti sforzi. Beh, qui intorno ci sono eh, tantissimi modelli di bombole, di CO2 e di altri eh, gas tecnici. Voi vi rivolgete alla distribuzione automatica per quale comparto esattamente? In maniera specifica, intanto qui abbiamo portato bombole solo di CO2 alimentare totalmente certificata. In maniera specifica ci rivolgiamo al comparto delle macchine automatiche per un tipo di bombola particolare che abbiamo solo noi. che È una bombola totalmente ricaricabile e che quindi tiene conto anche del discorso ambientale che è un tema a noi molto caro. Ne approfitto per farvene vedere una, che è questo tipo di bombola qui, è una bombola da 640 grammi di CO2, che è stata creata appositamente per sostituire quelle che eh, vengono usate una sola volta, le monouso, e così evitiamo di immettere nell'ambiente 1,2 g di ferro. E questo è un grande traguardo, soprattutto per l'ecologia e per il rispetto di tutti. E allora Alvaro, per tutti coloro che vogliono maggiori informazioni su questo prodotto e su tutti gli altri di cui abbiamo parlato, anche quelli di cui non abbiamo parlato ma che fanno parte del vostro ricco catalogo, qual è l'indirizzo? Di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno. Info chiocciolagasmarine.com eh, oppure andare sul sito di Philips, www.philips.it, eh, acqua, trattamento acqua, e poi verrete reindirizzati sulla nostra società. Grazie, grazie per il contributo, allora noi continuiamo per mostrare tutte le altre novità che stiamo inc incontrando qui a Vinditalia 2022, è un po' faticoso perché le, le novità sono tantissime, credetemi, ma ce la faremo, alla fine sono assolutamente certo, riusciremo a farcela. Grazie ancora Alvaro. Grazie a voi, grazie a voi.